Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia, nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante come si registrano le macro nei fogli di calcolo. Noi utilizziamo LibreOffice Calc ma l'operazione è identica dal punto di vista logico in Microsoft Excel. Allora noi andiamo subito in questo foglio di calcolo molto semplice in cui si calcola il valore in euro della trasferta di un nostro dipendente. Allora vediamo per esempio il dipendente numero... 34 ha scelto la automobile per esempio fiat tipo vediamo e è partito in data 10 gennaio per esempio 2020 e è partito dalla, fi, dalla, centrale, dalla sede centrale è andato nella filiale per esempio di milano per ritirare ritiro ordine ci scriviamo per ritirare un ordine no? e dopo verranno calcolati i chilometri e il rimborso e all'inizio della trasferta per esempio la Fiat tipo diciamo aveva 37.000 km alla fine della trasferta ne ha 37.100 vedete che il foglio di calcolo calcola 100 km con il rimborso chilometrico di 0,50 vengono fuori 50 euro poi sempre il 10 sempre gennaio 2020 no? parte ovviamente dalla filiale Milano questo dipendente va alla filiale di Roma il ritiro questa volta delle merci eh, il cui ordine aveva preso prima e da 37.100 km la macchina ne avrà fatti diciamo 37.600 diciamo che sono 500 km vedete quindi che cosa fa fa 600 km 300 300 euro perché 600 km per 0,50 fa appunto 300 euro ma che cosa quale esigenza abbiamo eh, Praticamente questo modulo può essere stampato, può essere inviato, ma la persona che lo utilizza, in pratica quando arriva un altro tipo di, di dipendente deve cancellare tutte queste informazioni a mano e ricominciare a capo. Allora noi faremo un pulsante con una macro, semplicemente una scusa, questo è un modulo che abbiamo preso dal sito de, di Microsoft Office e l'abbiamo un pochino rimaneggiato. Allora noi faremo un pulsante che automaticamente cancellerà tutte le informazioni che dev devono essere resettate. Come si fa con una macro? Si va per esempio il LibreOffice 6.3 si va nella scheda strumenti, poi vedete nel menu strumenti c'è registra macro e noi partiamo, vedete che c'è questo menu, piccolo menu flottante che ci sta aspettando fino a quando noi non facciamo niente praticamente la macro non viene scritta quindi noi che cosa facciamo? Indichiamo il numero dipendente deve essere cancellato lo selezioniamo e facciamo cancel, eh, la macchina deve essere riportata a valore generico automobile la data deve essere cancellata, la posizione iniziale cancellata, la destinazione cancellata, la descrizione della nota cancellata, l'inizio dei chilometri e la fine del viaggio cancellato, ovviamente qui no perché queste sono le nostre formule, non le possiamo toccare, vedete? e la stessa cosa per la seconda riga, tutte queste cose devono essere cancellate, il modulo deve essere riportato a zero e rimettiamo anche eh, l'input focus sulla cella che contiene per esempio il rimborso chilometro. Come facciamo termine a termine la registrazione? Vedete che lui ci chiede subito dove lo, eh, diciamo, lo salvo, questo, questo tipo di operazione, dentro standard modulo 1. Ricordiamoci questa qua e lo chiamiamo per esempio chiamiamolo reset, cioè questa macro serve per resettare il modulo e ricominciare da capo registra sarebbe salva la macro ricordiamoci sta dentro macro personali standard modulo 1 e lo registriamo adesso noi lo dobbiamo questo tipo di macro lo dobbiamo collegare ad un pulsante dobbiamo collegarlo ad un pulsante molto semplice noi andiamo sempre nel menu strumenti e vedete che se noi clicchiamo questa freccia sarebbero disponibili questi strumenti da inserire dentro il modulo però dobbiamo prima fare attiva disattiva in modo struttura che sarebbe la vecchia modalità progettazione cioè finché non sono entrato in modalità progettazione non posso inserire un pulsante allora io le clicco adesso clicco qua e posso inserire questo pulsantino vedete pulsante Allora ah, noi lo mettiamo ad esempio qua vediamo se ce lo fa eccolo qua noi lo mettiamo qua. questo sarà il pulsante che collegato alla macro reset ci cancellerà tutto il modulo facciamo a questo punto tasto destro e diciamo proprietà del controllo. Le proprietà del controllo sono importanti perché questo lo chiamo pulsante 1 e per noi ci va bene. La didascalia è cancella modulo, modulo di modo che, che diciamo la persona che utilizza questo, questo modulo possa sapere. Vedete è venuto fuori subito cancella modulo. La cosa interessante è qui nel, nel tab eventi. Se noi clicchiamo eventi e andiamo a vedere nell'evento pulsante del mouse premuto e clicchiamo queste freccettine, vedete che ci fa scegliere come evento quello che è stato descritto nella macro. Scegliamo macro e dove andiamo? Era in macro personali, queste cose purtroppo bisogna ricordarsele un po' a mente dentro standard, dentro il modulo 1. Allora che cosa gli stiamo dicendo? Guarda, ogni volta che viene pulso, eh, premuto il pulsante eh, del mouse sopra il pulsante devi collegare ad attivare e avviare la macro reset, facciamo ok, vedete che è andato all'interno di questo menu pulsante del mouse premuto, standard module 1 reset, facciamo ok e abbiamo praticamente finito, allora noi chiudiamo, rientriamo adesso eh, usciamo dalla modalità progettazione perché finché siamo in modalità progettazione vedete noi possiamo spostare il pulsante, no? ma noi dobbiamo andare nella scheda strumenti usciamo dalla modalità progettazione e adesso lo possiamo premere facciamo subito una prova no scegliamo per esempio la fiat tipo e premiamo il pulsante cancella modulo tac vedete che lo fa fa tutto non si ricorda di fare questa cosa qua ma va bene la, lo, lo, lo perdoniamo Allora facciamo il dipendente numero 35 d'accordo in data questa volta 15 gennaio 2020 e parte da eh, milano e arriva a roma e per per la merce all'inizio della trasferta la macchina che era scegliamo una macchina questa volta scegliamo la reno clio aveva 60.000 km, all'arrivo ne ha 60.500 vedete che lui ha fatto 500 km e ha fatto il rimborso. a questo punto il dipendente che cosa fa può fare qualsiasi cosa diciamo può andare anche stamparlo fare l'anteprima di stampa fare qualsiasi cosa e, Vediamo se arriva un altro cliente, se arriva un altro cliente che cosa fa? Clicca, cancella modulo, vediamo se funziona, vedete che è stato completamente resettato ed è pronto. Perché è stato resettato? Perché se noi andiamo in strumenti, andiamo in attiva disattiva modulo e lo eh, diciamo, selezioniamo, noi possiamo fare tasto destro, andiamo nella proprietà del controllo e vediamo che per esempio in eventi c'è anche la, eh, la macro del pulsante mouse premuto. Vediamo però una cosa, usciamo subito dalla progettazione se no non ci fa fare altre cose. Allora vediamo noi una cosa, che questo pulsante se noi andiamo per esempio a, a, a stamparlo, vediamo se ce lo dice subito, se ce... vedete che si vede, si vede nell'anteprima di stampa, d'accordo? invece il pulsante nell'anteprima quando viene stampato su carta non deve apparire nei moduli allora noi dobbiamo inserire una proprietà eh, molto simpatica riandiamo su strumenti, riapriamo il modulo facciamo tasto destro, facciamo proprietà del controllo e gli diciamo in questo tab qua generale vedete che c'è stampabile no vedete a questo punto questo pulsante funzionerà assolutamente all'interno del modulo ma noi poi andiamo e ri richiudiamo la modalità, modalità progettazione ma se noi andiamo per esempio e andiamo un attimo che adesso eh, si è un po' impallato il computer eh, se noi andiamo su stampa vedete che siccome abbiamo tolto la modalità stampabile vedete che il pulsante non è più stampabile come è, è corretto allora, ricordiamo che cosa abbiamo fatto abbiamo semplicemente creato una macro facendo una scheda strumenti registra macro, poi l'abbiamo eh, rinominata, l'abbiamo registrata e salvata e ci siamo ricordati dove era poi abbiamo creato un pulsante aprendo la modalità struttura, cliccando su questa freccia e trovando l'elemento che ci interessava e qui dentro per, però in particolare questo qua e dopo facendo tasto destro proprietà del controllo vedete che nella scheda eventi abbiamo eh, praticamente collegato all'evento pulsante del mouse premuto la macro reset, che era quella che avevamo appena creato e per poter utilizzare il pulsante è necessario uscire dalla modalità progettazione e il pulsante continua ad essere premuto quindi io qui posso scrivere quello che mi pare prova per esempio se premo il pulsante cancella modulo vedete che cancella tutto non si ricorda di fare questo passaggio qua ma non importa lo facciamo a avanti allora eh, ci sono stati in questo video un pochino di passaggi ma se eh, rivedete il video piano piano vedrete che registrare le macro all'interno dei fogli di calcolo è più semplice di quello che sembra grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine spero vi sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia